ragazzi, in questo video ci occuperemo di geometria e architettura. La geometria è quella parte della matematica che si occupa delle forme nel piano e nello spazio e delle loro relazioni. L'architettura è la disciplina che si occupa di progettare e costruire opere architettoniche di una qualche utilità per l'uomo. Le due discipline dialogano, Infatti, conoscere le figure geometriche, le loro trasformazioni e proprietà è fondamentale per intraprendere qualsiasi studio di architettura. Sappiamo di essere stati fortunati a nascere in un paese straordinariamente ricco di bellezza, con gioielli architettonici e artistici innumerevoli. Tra questi vi parlo della reggia di Venaria Reale, sito UNESCO e patrimonio dell'umanità dal 1997 ma in particolare andiamo a guardare la Galleria di Diana, nota anche come Galleria Grande. Questo capolavoro del Settecento ha un'altezza al centro di volta di 15 metri, una lunghezza di circa 80 metri e una larghezza di 12 metri. Ma se volessimo provare a disegnare i volumi della Galleria Grande, Proviamoci insieme utilizzando un programma di modellazione 3D chiamato Rinoceros molto utilizzato dagli architetti e dagli ingegneri didi. Dobbiamo partire dal disegnare un parallelepipedo retto, in cui le facce delle superfici laterali sono dei rettangoli, quindi gli spigoli delle superfici laterali sono perpendicolari alle basi e paralleli tra di loro. Sul parallelepipedo dobbiamo inserire una volta a botte. Da un punto di vista geometrico, una volta a botte, può essere interpretata come un solido di traslazione in cui un arco viene traslato lungo un determinato asse. Ma se volessimo calcolare il volume di un ambiente simile a quello della galleria grande? Ricordate nel libro di matematica gli esercizi sui solidi composti? Ecco, per la galleria di Diana dovremmo fare la stessa cosa. Calcolare il volume del parallelepipedo è molto semplice, basta moltiplicare le dimensioni della lunghezza, dell'ampiezza e dell'altezza. Calcolare il volume racchiuso dalla volta potrebbe richiedere una più approfondita conoscenza della geometria. Nel caso di un arco a tutto sesto, possiamo sfruttare la formula del volume del cilindro, ricordandoci di dividere il risultato per due. Infatti, un arco a tutto sesto è una semicirconferenza ed è facile vedere come il piano secante del cilindro coincida con il piano d'imposta dell'arco. Nel caso di un arco policentrico, simile a quello della Galleria Grande, andiamo prima a disegnare la sua sezione. In questo caso, utilizziamo un programma di disegno fondamentale, e cioè AutoCAD. Come possiamo vedere, in questo caso, abbiamo un arco policentrico a tre centri. Questo arco è stato costruito disegnando tre diverse circonferenze. La circonferenza 1 con raggio AB, la circonferenza 2 con raggio CD e la circonferenza 3 con raggio EF. Per calcolare il volume di una volta data dalla traslazione lungo una direzione di un arco policentrico, andiamo prima a misurare la sua area in uno dei piani perpendicolari alla direzione di traslazione. Per fare questo andiamo a calcolare l'area del settore circolare della circonferenza 1 che è uguale all'area del settore circolare della circonferenza 3. Calcoliamo l'area del settore circolare della circonferenza 2 e sottraiamo l'area del triangolo. Addizionando i diversi contributi otteniamo l'area della volta che, moltiplicata per la lunghezza del parallelepipedo, ci darà il volume della volta. A questo punto basterà sommare il volume del parallelepipedo e quello della volta a botte per ottenere il volume totale del solido composto.